Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, sono Daniele, un e-commerce manager specializzato nel dropshipping sui marketplace, ma non solo. Oggi voglio spiegarti come aumentare le tue vendite ebay del 30% con alcuni semplici trucchi che ti costeranno 0€ euro e che puoi mettere in pratica direttamente oggi, quindi resta in questo video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se la prima volta che mi guardate, sono Daniele come già abbiamo detto e oggi voglio parlare con te di eBay dropshipping o anche eBay normale se non fai dropshipping e alcuni trucchi che puoi utilizzare e mettere in pratica già da oggi per aumentare le vendite. Come saprai eBay e il marketplace sono più specializzato ho tantissimi video nel canale che poi andate a vedere su dropshipping su ebay su come sistemare le situazioni andate a vedere c'è una playlist dedicata nel canale eh, prima di proseguire vorrei anche fare un piccolo annuncio sto cercando una persona eh, part time che lavora ad alcuni progetti che sto avviando eh, se siete interessati potrete scrivere alle mail trovate in descrizione subito sotto questo video eh, I requisiti sono di conoscere Excel, conoscere Shopify in modo basico, eBay, Amazon E avere una mentalità flessibile su alcuni lavori Quindi se vi interessa, scrivetemi, mandatemi le vostre competenze, i vostri dettagli e le vostre aspettative Vi risponderò entro solitamente un giorno o massimo due giorni Detto questo ragazzi, andiamo un attimo a vedere nel video di oggi come aumentare le vendite eBay ci sono alcune cose su eBay che nessuno sfrutta, ok? Molti pensano che eBay sia statico: metti gli annunci e finisce lì. In realtà ci sono molti modi su eBay per aumentare le vendite, per avere mm, un cliente che torna ad acquistare. Allora, iniziamo con il primo punto che voglio spiegarti oggi. Però, prima, ovviamente, iscriviti al canale, metti like, così mi aiuti a crescere. Stiamo diventando davvero molti. Grazie a tutti. E tornando a noi, il primo modo che ti voglio condividere con te oggi è quello di utilizzare e potenzializzare le descrizioni degli annunci. Se vendi su eBay, sai benissimo che puoi fare delle descrizioni per ogni oggetto che vendi, se fai dropshipping su eBay, utilizzi ad esempio un software gestionale come AutoDS, puoi mettere una descrizione in HTML. Standard per ogni annuncio che metti, e verrà inserita automaticamente. O se fai gli annunci manualmente, dovrai inserire il codice ogni volta per ogni annuncio. Ora, ci sono molti modi per utilizzare la descrizione e pompare in sulle vendite ok? cosa che nessuno fa? La prima cosa è ovviamente avere una descrizione curata, non la solita descrizione bianca con le scritte in nero, al massimo qualche linea, ok. Se sei un grafico o comunque sai la, ba la base dell'HTML puoi fare davvero descrizioni ottime Davvero brandizzate, specifiche per il tuo negozio Se no puoi andare sempre su Fiverr e le puoi, la puoi far fare per 5 10 euro, Ok, basta cerchi cioè uh, description template su Fiverr dentro ne trovi ne vuoi Quindi la prima cosa ovviamente è curare la descrizione Ma una, dopo che la curi la puoi anche sfruttare per fare un'altra cosa ad esempio io nei miei negozi creo delle, eh, dei banner, ok? Nel, durante la descrizione poi ovviamente li puoi scegliere come inserirli, in che modo inserirli a tua descrizione, dove oltre che a presentare il prodotto che sto vendendo vado a presentare anche il mio negozio. Ad esempio un'idea di un banner può essere mh, se è un prodotto, che so, di elettronica, che non so, anzi questo bicchiere, mettiamo che stai vendendo questo bicchiere, ok? puoi mettere nella descrizione un banner e dice ehi guarda abbiamo ottime offerte anche per le, le, le caraffe in vetro abbinate ok in questo modo le persone dalla tua descrizione magari mettono nel carrello il bicchiere magari lo acquistano ma nel frattempo vanno nel, nel, nell'altra tua inserzione vanno a scorrere il tuo negozio perché su ebay se non fai una cosa del genere quello che fanno, magari si sì, stanno cercando anche una caraffa ok correlata all'articolo che acquistano da te però magari invece di andare nel tuo negozio a cercarla vanno nella barra di ricerca iberi e tu perdi un potenziale cliente perché probabilmente trova l'accessorio, la, la caraffa di un altro, di un altro venditore, l'acquista da lui e il lo acquista da te e in questo modo tu ci rimetti ok, invece se tu Fai presente nella descrizione con un banner bello carino, professionale, che tu vendi anche altre cose oltre che i semplici bicchieri, le persone possono vederlo. Perché su eBay non è semplice capire che i venditori hanno un negozio e hanno altri annunci, e bene, devono andare in modo specifico e tu devi guidarli e devi aiutarli ad arrivare lì. Oppure, ad esempio, puoi fare un banner dicendo: Ehi, guarda, che abbiamo più di mille articoli nel nostro negozio, dagli un'occhiata tutti i giorni scontati. Ok, presenti le offerte, così il cliente sa che tu non stai vendendo solo questo bicchiere, ma che hai tantissimi altri articoli. Hai un negozio, hai sconti per lui. e Quando cliccheranno su quel banner, tu dovrai mettere un link che reindirizza al tuo negozio. Non a un'iniziazione specifica, ma al tuo negozio vero e proprio, o al tuo profilo dove ci sono gli annunci. Ok. Questa è un'idea. Oppure durante le stagioni, per esempio ora arriva la stagione estiva, nei tuoi annunci magari sì, il cliente nell'annuncio di un bicchiere può proprio mettere, ehi, l'estate alle porte, clicca qui e guarda tutti gli articoli scontati per quest'estate, ok? E le porti nella, nella categoria, metti il link della categoria del tuo negozio. Perché, ripeto, magari la gente che compra questo bicchiere vuole anche il costume da bagno, eh, ci pensa già da ora, quindi ci clicca e e va nel tuo negozio invece di andare un altro venditore su ebay poi ovviamente puoi sfruttare questo metodo per insomma molte cose devi un attimo regolarti tu questa è una strategia per sfruttare le restrizioni ora un altro metodo di cui voglio parlare con te molto poco usato è quello degli upsell le persone pensano che non si può fare upsell su ebay perché le persone acquistano un attimo dalla volta questo è parzialmente errato, puoi fare upsell su ebay è anche molto semplice quello che devi fare è utilizzare, se utilizzi un software gestionale, ok, ci sono software gestionali che ti fanno mandare messaggi automatici ai clienti che acquistano ad esempio AutoDS, ti permette di mandare messaggi automatici quando un cliente acquista, quando l'articolo viene spedito, e quando l'articolo viene consegnato, ok, seguendo il tracking come possiamo sfruttare questa cosa? Mettiamo l'esempio sempre di questo povero Cristo che si è comprato questo bicchiere, va bene? Si compra questo bicchiere, cosa facciamo? Noi gli mandiamo un messaggio, ovviamente se non hai un software gestionale puoi farlo manualmente, ci vorrà lavoro manuale, o metti qualcuno a farlo per te, ma questi sono fatti tuoi perché non vuoi automatizzare il tuo business. Se vuoi invece automatizzare il tuo business, goderti il tempo libero e... Non fai tutte queste tasche noiose, vai su dropshipping.com e lo da subito ad automatizzare il tuo business su eBay, ok? Invece se lo automatizzi avrai un software e lo fa automaticamente, se invece fai manuale dovrai mandare i messaggi manualmente. Cosa fai una volta che questo cliente ha acquistato questo bicchiere? Mandi un messaggio, ok, a questo cliente. Ehi, grazie per aver acquistato da noi, innanzitutto lo ringrazio, ti ha appena dato i soldi, quindi è il minimo. Poi lo metti a corrente che l'ordine è in processo gli dici guarda il tuo ordine è in processo sarà spedito a breve, riceverai il tracking numbers via email, via notifica quindi stai tranquillo, va bene? Quindi intanto gli dai le informazioni basiche poi gli dici ah, eh, in questo periodo abbiamo degli sconti speciali per chi, per chi già ha acquistato da noi per vedere le offerte del nostro negozio oppure ti potrà interessare questo altro articolo che gli metti il link di un articolo correlato ora, quel cliente ha già acquistato da voi quindi sarà propenso ad acquistare nuovamente da voi se voi gli mandate un messaggio automatico o anche non automatico, comunque gli mandate un messaggio dove gli mostrate che avete altri articoli che vi possono interessare probabilmente quel cliente lo andrà a vedere e probabilmente lo acquisterà statisticamente il, si aumentano le vendite del 30% con questo metodo ok? 30% vuol dire che ogni 10 vendite ne fate 3 in più se utilizzate questo metodo più o meno quindi è molto importante, non costa nulla mandare un messaggio. Un'altra cosa che potete fare è dargli un coupon speciale. Su ebay puoi creare dei coupon, se hai gli strumenti marketing, ora ci arriviamo, nel prossimo punto te ne parlo, puoi creare dei coupon speciali e gli mandi, e hey, grazie per aver acquistato da noi, ecco qua, un coupon del 5% e 10% sul tuo prossimo acquisto, Utilizza utilizzalo scade domani. Ok? Poi anche se non scade, vabbè. Così il cliente è portato a questa è nuovamente da voi che fate? upsell, ok? state facendo upsell con Epay in modo automatico ovviamente poi potete giocare con questa storia quando il tracking, quando eh, se utilizzate il software gestionale e manda un messaggio automatico ogni tot, per esempio quando viene inserito il codice tracking e viene spedito lo avvisate, dite guarda il tuo pacco sta arrivando è eh, eh, in transito, state tranquillo, arriverà a breve, nel frattempo levo un'occhiata al nostro negozio e guardate altre cose, va bene? E tutta una serie poi sta a voi mh, impostare il vostro business, la vostra linea di marketing di messaggi Io vi posso dare delle idee, poi ovviamente dovete essere voi a stabilire la vostra linea Ora, l'ultima strategia di cui ti voglio parlare in questo video È una cosa che su ebay hanno tutti disponibile ma che ne sento parlare poco mh, Sia in Italia sia all'estero non molti utilizzano questi potenti strumenti che ci sono Sto parlando degli strumenti marketing su ebay su ebay se hai un negozio, anche basico, hai accesso a una varietà di strumenti marketing Vai sulla tua dashboard, per registrarti la dashboard ebay che è gratuita vai su ebay.it okay? Vi lascio il link in descrizione, dovrebbe essere questo eh, Con questa dashboard hai tutto il tuo negozio più ordinato hai il tuo negozio più, sì, più eh, organizzato a livello hai tanti piccoli blocchi okay? dove ti indicano tutte le cose da fare. Inoltre, hai degli strumenti attivi come quelli di marketing. Gli strumenti di marketing eBay includono diverse funzionalità come le sponsorizzate. Ne ho parlato in, in un altro video, vatelo a vedere che ti permettono di aumentare le tue vendite eBay. Ma un altro, un altro strumento potente che hai, è, anzi, due strumenti è quello di acquisti multipli cioè per esempio acquista 3, paghi 2 acquista 2, paghi 1 okay? puoi impostarli in modo automatico nel tuo negozio e un altro strumento è quello dei, dello sconto ehm, nel tuo negozio che okay? nei suoi più articoli che non è la stessa cosa di abbassare il prezzo perché che quando tu utilizzi questa strategia del compra 2, paghi 1 oppure dello sconto sul tuo negozio tramite gli strumenti marketing ebay ti tratta delle icone speciali nei tuoi annunci tipo scontato del 5% per tot tempo, oppure prendi due e paghi uno, che okay? te lo metterà su ogni annuncio, e i clienti potranno vederlo, che è veramente scontato o che c'è veramente un'offerta promozionale. Non solo. EBay, a ebay gli piace questa cosa quindi ebay ti dà più visibilità perché come ho già detto più volte ebay è innanzitutto un motore di ricerca perché ci sono milioni e milioni e milioni di venditori, milioni di articoli quindi il segreto non è solo avere il prezzo migliore il prezzo più economico ma avere la posizione migliore dentro questo motore di ricerca quindi utilizzando questi strumenti sono ben visti all'algoritmo ebay e ebay ti dà una posizione favorevole quando gli acquirenti cercano gli articoli. Quindi, oltre che acquistare da te perché hai lo sconto, riusciranno a trovarti meglio e quindi sono più probabilità che tu vendi. E tu dirai, sì, va bene, ma il mio margine non me lo permette. Ok? Aumenta i prezzi. Hm? Vuoi fare uno sconto del 5% su eBay? Aumenta del 5% il tuo prezzo di vendita e permetti lo sconto. Sì, va bene, l'articolo sarà prezzato uguale, ma anche se è prezzato uguale avrai l'icona dello sconto e sarai posizionato meglio se tu vendi questa penna a 10 euro e vuoi mettergli uno sconto del 5% ma non, ti, non, non te lo puoi permettere oppure del 10% non te lo puoi permettere Invece di metterla a 10 euro, mettila a 11 euro e piazza lo sconto tramite lo strumento, lo strumento di marketing del 10%. Il prezzo sarà uguale di vendita, ma tu avrai l'icona dello sconto su eBay e un posizionamento migliore del motore di ricerca. Ragazzi, ci sono tantissimi altri metodi che vi spiegherò, quindi iscrivetevi al canale così rimanete aggiornati. Vi porterò tantissimi contenuti anche su eBay e su altri marketplace. però vorrei che capiste che mh, ci sono molti metodi per aumentare vendite su eBay, ma in generale su qualsiasi marketplace. Dovete utilizzare la fantasia e soprattutto dovete testare. Se le cose non le testate, le strategie che vi sto dicendo io sono sempre testate, in questo canale vi porto cose testate in prima persona. Quindi non vi potete sbagliare, perché chi mi seguirà un po' già lo sa. Però in generale, quando fate un business, o qualsiasi di business dovete testare, spendete del tempo, spendete del denaro, fate dei test, segnatevi, fate delle analisi, dei grafici, valutate un attimo le situazioni, cosa funziona e cosa non funziona, questo per qualsiasi genere di attività che voi facciate, solo così potrete scoprire nuove strategie. Spero che queste mie tre strategie, che poi in realtà sono quattro, vi aiuteranno. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e alla prossima.